Carissimi amici, vorrei fare questo video proprio per eh, trasmettervi un modo concreto e reale per utilizzare le forze magiche e i poteri per aiutare la nostra situazione italiana di questo momento. È molto importante sapere che gli spiriti hanno concesso un intervento magico a riguardo. Questo è significativo perché ovviamente non puoi andare lì a interferire di qua, di là, di su, di giù solo perché lo vuoi o solo per un tuo capriccio, eccetera. Questo porta sempre delle conseguenze in qualsiasi ambito, forse anche una guarigione, qualcosa così, no? Ti porta sempre delle conseguenze il, il fatto di forzare per tua... Eh, volontà, per tuo desiderio, qualcosa, magari senza vedere mai le trame che ci stanno sotto, no? Ma quando gli spiriti comunque donano il loro permesso, di solito significa che in questa situazione storica, in questo periodo, l'Italia è passata, a... può sembrare strano magari, ma è passata al lato dell'innocenza. Cioè significa che mh, è giusto lanciare una forte protezione magica eh, per l'intera Italia perché è vittima di qualche forma di attacco. Ora io non voglio andare in complottismi o in teorie strambalate, non mi interessa, non è, non è, non è proprio il caso. Ognuno deve pensare come sente, come vuole, seguire le normative... Del, del governo, perché è quelle che devono essere seguite con calma, seguire i messaggi ufficiali, cioè è inutile creare tutto il panico, secondo me, eh? questa è la mia visione, uno deve seguire i messaggi ufficiali, piano piano, perché comunque tutti stiamo cercando di lavorare per uscirne, non eh, a danno, va bene? Poi uno, ripeto, può pensarla come gli pare, se la vuole vedere in altri modi, la vede in altri modi a far vostri, ok? Ma detto questo, ripeto che se gli spiriti ti danno il permesso in questa maniera, eh, mm, vuol dire che l'Italia è vittima di attacco. Potrebbe essere anche semplicemente attacco da parte di questo virus, quindi non è che chissà quale, no? Però vuol dire che merita di essere protetta, da chi lo sa fare, ok? Allora, questo è un mio movimento, questo mio uh, rituale, tutta questa operazione che io andrò a iniziare, potete seguirla nel mio gruppo Facebook e vi invito a entrarci, perché tanto non costa niente, veramente non, non ha nessun tipo di costo, ma potete poi seguire anche le dirette, quello è piacevole forse. Però anche voi potete far qualcosa. Allora, dalla mia parte io e i miei apprendisti che sono più avanzati e quindi hanno la capacità di fare questo, andremo a fare un tentativo, cioè a tentare di praticare un rituale antichissimo di magia eh, quando appunto i maghi erano nel deserto e tracciavano i cerchi magici con le ceneri e con la sabbia, con, con la spada, no? Ecco, sulla sabbia. <ride> quindi... Eh, siamo veramente ai tempi molto antichi e questo rituale ha l'obiettivo, anche se so che è un obiettivo un po' grande, eh, un po' ambito di andare a creare lo scudo dei magi sull'intera nazione, sull'intero territorio italiano. E questo veramente develerà qualsiasi forma nemica che ci sia dentro e questo, questa situazione si realmente si eliminerà eh, quasi fulmineamente, cioè veramente sarà molto molto molto benefico per il nostro terreno. È chiaro, no? Cioè vai a evocare la protezione dei maghi antichi, cioè di tutti quelli che l'hanno anche fatto prima di noi, e vai a mettere un po' tutto insieme e la lanci contro un'intera nazione. Non siamo i primi ad aver fatto una cosa del genere nella storia, però è chiaro che sono operazioni un pochino più grandi e possono anche non riuscire, ma noi ce la metteremo tutta. Ogni martedì, giovedì e sabato, esattamente a mezzanotte, noi effettueremo questo rito per creare lo scudo dei magi attorno all'Italia. Accenderò il live con questo telefono, tanto premo un tasto e basta, e... Io non, non guarderò niente, ovviamente, né commenti né niente, ma voi avrete la possibilità di connettervi un po' al tutto e dare il vostro contributo. Parliamo appunto di questo. Cosa potete fare voi? Potete muovere anche voi le forze aiutandovi con gli spiriti della Terra Italica. Come si fa? Vi spiego tutto adesso e chiunque di voi voglia dare il proprio contributo, lo faccia. Allora, oggi andate fuori, o quando potete, e, uh, e prendete una manciata di terra. Come si fa? Quando voi andate e partite da casa, può essere anche il vostro giardino, eh, l'importante sarebbe che la terra deve essere del luogo. Quindi la terra dei vasi di solito non va bene perché quella dei vasi viene presa in una, in un, in una grande busta, no? Di terra, di concime, di terriccio. E quindi non è terra del luogo. Dovrebbe essere terra del luogo, quindi possibilmente un piccolo monte, una piccola campagna, una piccolissima distesa, va bene? Però guardate le vostre possibilità. Come funziona? Voi uscirete dalla vostra casa, dalla vostra stanza, anche solo per andare in giardino, non, non lo so, uscirete con la unica di prendervi la terra che vi serve per il vostro incantesimo, per il vostro rito quindi non è che andate a far spesa e poi tor tornando prendete la terra, no, voi uscite con questa intenzione e portate con voi un pagamento per gli spiriti della natura, può essere dei semi, per esempio semi di papavero o del tabacco, eh, sappiate che i semi non devono essere tostati, va bene? Quindi guardate un po' cosa anche avete in casa, qualsiasi offerta eh, del genere, su questo genere, andrà bene. Andate, quindi dove volete, dove volete andare, dove trovate la terra del posto, con un vostro vasetto, e prendete una manciata di terra, una o due, e la mettete nel vostro vasetto dicendo Io prendo la terra italica. Lo potete ripetere anche tre volte, quattro volte, cinque volte, ok? Io prendo la terra italica, la mettete nel vasetto e lo chiudete. Dopodiché, torna, eh, lasciatela ovviamente, nel, siccome avete fatto una buca, anche se minima, nella terra, compensate immediatamente lasciando eh, il vostro pagamento. Tornate a casa, eh, e ringraziando gli spiriti della natura, tornate a casa tranquillamente. Allora... Inizia l'incantesimo. Come si fa? Mm, è molto semplice in realtà. Ora vi prendo subito gli iscritti così posso leggervi anche direttamente qua, ma troverete poi anche nella descrizione del video eh, esattamente tutte le parole da, da pronunciare, va bene? Eccoci qua. Allora, inizia così. Voi prenderete un foglio di carta pulito, bianco, e con la vostra mano, con la penna, sarebbe meglio scriverlo proprio a mano. Se non avrete mai il tempo, volete comunque essere di aiuto, eccetera, eccetera, lo stampate, dovete scrivere il Salmo 90, va bene? Il Salmo 90, ve lo leggo un secondo, è questo qua. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onipotente. Poi l'ho messo sul gruppo. di al Signore. Mio rifugio, mia fortezza, mio Dio, in cui confido. Egli ti libererà, eccetera, eccetera, ok? Questa qui è la formula magica, tutti gli effetti. Non, non cadete nel tranello eh, che è scritto in un linguaggio antico, che vi sembra religioso, eccetera, eccetera. Non cadete in queste cavolate, per favore. Scrivetevi il Salmo 90. Dopodiché prenderete una ciotola adeguata, una piccola pentola, per poterlo bruciare e accenderete una candela, qualcosa così, e brucerete questo foglio, ok? Prima lo recitate, cioè, leggendolo, vi fate una bella lettura con il cuore, avete finito di eh, recitarlo, lo bruciate. Quando l'avete bruciato ne rimarranno le ceneri, va bene? Quelle sono ceneri sacre, derivate da un potente formula incanto di protezione degli antichi. Quindi non vanno buttate via, ma anzi adesso inizierete l'incanto vero e proprio. Ve lo leggo e vi faccio capire un po' come va pronunciato. Ecco qua, quindi, allora, avete capito, no? Avete, avete la vostra terra accanto e le vostre ceneri dall'altra parte. Questo è l'incanto. Attenzione a come va pronunciato. Vedrete che ci sono delle parole e poi ci sono dei nomi divini. Quelli si pronunciano uh, a, a, tipo a sillabe, non tutto insieme. Ve lo leggo immediatamente. O oh Divina Madre, Signora dei Cieli, Signora della Terra, Detentrice della Forza, He-Ka, He-Ka, He-Ka. Danzatrice della bellezza e dell'amore, Ishtar, Ishtar, Ishtar, tu che illumini la vita di tutti i tuoi figli, Diana, Diana, Diana, e li proteggi vittoriosa contro minacce e nemici, Artemis, Artemis, Artemis. Infondi con le tue benedizioni questa antica terra italica e manda i tuoi angeli a proteggerci dai nemici che ci minacciano. Prendete la vostra terra in mano, risvegliati terra italica, alzate il, va il vasetto, dimora degli Etruschi, Sardi, Liguri, Celti, Siculi e Sicani, Lucani, Piceni, Umbri, Equi e Latini, Veneti, Camuni, Sabini, Sanniti, Apuli, Osci, Brusi, Coloni, Greci e Fenici, cuore dell'impero romano e di molti altri, cuore anche del nostro cuore. E potete, sempre tenendola in mano, risvegliati, terra italica, e proteggi subito il tuo popolo da virus biologici e psichici. Dona forza e coraggio alla tua gente. Forza nel cuore, protezione nel corpo e nella mente. Caccia via la paura meschina. Fallo se puoi, entro domattina. E potete appoggiare ora il vasetto come l'avevate, ok? O oh, divina presenza, tu che sempre ascolti. Shekina Scechina, Schechina, cospargi l'intera Italia nella terra, nelle acque, nei fuochi e nell'aria con i tuoi santi nomi di protezione, di forza e di guarigione. Prendete le ceneri con la vostra mano, tutte, e le uh, fate così, con la mano, sopra alla terra. E avete fatto? Quel che dovete fare. Benedetto il tuo nome, tutti coloro che ti percepiscono e anche coloro che non ti percepiscono. Amen. Questo è l'incantesimo da pronunciare. Quindi avete visto che ci sono delle parti da dire e quando trovate il nome divino lo pronuncerete tre volte, però più o meno come l'ho fatto io, se riuscite. Tre volte ognuno. Poi c'è una parte centrale in cui ci si rivolge direttamente agli spiriti allo spirito dell'Italia. E lì si prende la nostra terra, ok? E si effettua tutto quello che ho detto. Fine. Voi potete fare questo rito tranquillamente ogni giorno quando lo sentite. Eh, ovviamente non andate a prendere una terra nuova, assolutamente, ma farete sempre con quella. Il Salmo lo riscrivete per ricreare le ceneri di nuovo, ma la terra ormai rimane quella. Ecco che facendoci l'incanto più e più volte diventerà sempre più carico e potente il discorso, no? Bene, questo rito che io vi ho comunicato possiamo farlo anche assieme. Poiché, come vi ho detto, ogni martedì, giovedì e sabato, a mezzanotte in punto, io accenderò il live sul gruppo Facebook. Quindi, semplicemente, se vi connettete, noi questa cosa la facciamo insieme. Dovete solo aver pronta, ovviamente, la vostra terra e il Salmo scritto eh, da qualche parte, no? E poi anche l'incanto magari ve lo scrivete per poterlo leggere. Però... È una cosa che se riuscite, se non è troppo tardi per voi, a farlo assieme, è chiaro che si va quasi a creare, se riusciamo, dipende quanti siamo, anche un cono di potere. Non è indispensabile, vi dico la verità, non è che qui più siamo e più funziona, no, non è esattamente così, però è chiaro che possiamo dare il nostro contributo. Va bene? Quindi eh, il mio invito è a unirvi insieme a noi in questa, che ormai è diventata una piccola guerra magica e che vogliamo vincere a tutti gli effetti senza il minimo problema. E, um, unitevi a noi a mezzanotte, vi ho detto, il martedì, il giovedì e il sabato. Se non potete, potete comunque fare questo rito il giorno, la sera, per conto vostro. Okay? Se venite invece alla diretta ovviamente vedrete che prima si brucerà il salmo creando le ceneri, poi verrà, verrà eretto lo scudo dei magi e quella è una cosa intermedia e alla fine del rito assieme, nello stesso momento, è lì che si genera il potere anche grande, si eh, reciterà l'incantesimo di cui vi ho parlato tutti assieme. Quindi, signori, la possibilità esiste e questo è qualcosa di grandioso perché a volte la possibilità non c'è. Invece in questo caso devo dirvi che la possibilità c'è, è molto veloce e noi siamo tutti determinati a coglierla e a fare veramente il massimo per non per provarci ma per riuscire.